La lunga Gipsy Niggt di Monteroduni, l'omaggio delle dielanga Langa di Angore in Arbt. Serata interamente dedicata al jazz Manouche con Paulus Schaffer e il Dario Napoli Modern Manouche Project. Sul palco del castello di Monteroduni anche Les Garons de Belleville Formazione di Gipsy Jazz Molisana al 100 che si appresta a realizzare il primo CD, guarda la foto Galleri. Articolo e fotogalleri di Pino Manocchio, Monteroduni. Anche la 27 edizione del Jazz Festival, come ormai consuetudine da qualche anno, ha voluto rendere omaggio alla musica di Diango Reinhardt. Oltre ad Ario Napoli Già ospite del festival lo scorso anno con Sebastian Geniaux, la prestigiosa lista di artisti famosi del genere Manouche che si sono esibiti nei giardini del castello di Monteroduni si è arricchita quest'anno con il nome di Paulus S.C.H. con Dieresifer, reduce da diversi concerti tenuti in Olanda e dalla partecipazione alla registrazione in gennaio del nuovo album del Dario Napoli Modern Manouche Project, Mi Favorite Spot. Paulus SSCH Kondiere Ziffer, che è anche compositore e arrangiatore, è considerato uno dei più talentuosi chitarristi Gipsy Manouche dei Paesi Bassi. Nato in una comunità olandese Sinti-Rom, dove ha imparato a suonare la chitarra in età molto precoce, come quasi tutti i chitarristi di Gipsy Jazz, considera Django Reinhardt il suo idolo. SCH con Die Resy Fair può vantare registrazioni discografiche ed esibizioni live con Stochello Rosenberg, Fapi Lafertin, Tim Cliff Wiss, Jimmy Rosenberg, Dominique Paz, Birelli Lagrene, e Andrea So con Berg. Dario Napoli rappresenta uno dei nomi italiani più importanti del jazz manouche. Anche se Diango Renard è l'ispirazione principale della sua musica, nel suo Modern Manouke Project la sua versione di Swing Zingaro include influenze più contemporanee introducendo elementi di stili musicali più moderni come bebop, funk e jazz moderno. Il risultato è un suono imprevedibile ed esuberante che attinge contenuti da varie epoche musicali e che conduce l'ascoltatore attraverso una ricca esperienza sonora, senza mai abbandonare del tutto l'impronta gitana di Reinhardt. Anche a Monteroduni Dario Napoli ha suonato con i componenti ormai storici del suo Modern Manouche Project, Tommaso Papini, chitarra ritmica, e Nicola Pasquini, contrabbasso. Ad aprire il concerto di Napoli e S.C.H. con Gheresifere è stato un quartetto di jazz Manu che tutto molisano, fondato dal musicista Isernin Andrea Antonilli, chitarra solista, con Emanuele Valente, contrabbasso, Matteo Iannaccio, violino, e Federico Manuppella chitarra ritmica. Les Garons de Belleville questo è il nome del gruppo, hanno contagiato con la loro Gypsy Music tutto il numeroso pubblico presente con un'esibizione che ha visto anche la partecipazione straordinaria del clarinettista Giordano Carnevale e sorprendendo la platea con una ghiottante prima, la versione Gypsy di una famosa canzone di Luigi Tenco, brano che farà parte, insieme a pezzi di molti altri cantautori italiani, del loro primo CD, in uscita nel 2018. Interessante progetto musicale in cui canzoni storiche dei cantautori italiani saranno arrangiate in chiave Jazz Manouche. La lunga notte Gipsy è proseguita fino a tardi con le Yam Session nelle piazze del Borgo. L'appuntamento di questa sera. Per la terza giornata del festival, sarà interamente dedicato al modern jazz con i concerti della California Dream Band Fett. Otmaro Ruiz, Maurizio Rolli, Ciro Manna. L'opening sarà affidata al Manlio Maresca Trio Manuals for Errors.